Siamo qui con Carlo Lucarelli, direttore artistico del Festival Politicamente Scorretto. E le volevo chiedere, secondo lei qual è il bilancio di questa diciassettesima edizione e perché... Um... La verità eh, per un'azione un come l'Italia deve essere una delle ragioni di Stato. Certo, assolutamente. Beh, il bilancio è positivo. Io guardo due o tre cose. Una sono che ci sia gente ad ascoltarci o che ci sia gente collegata e, e così è stato. Abbiamo avuto la sala piena tutte le volte praticamente. L'altra è che vengano fuori delle cose interessanti, dei dibattiti interessanti che... Che stimolanti, no? che ci vengano in mente delle idee, e l'abbiamo fatto, io ho preso un sacco di appunti mentre parlavano. E la terza è che ci sia entusiasmo, che è una delle chiavi di politicamente scorretto, cioè che si sentano queste cose, capito? non solo ho sentito delle cose interessanti, ma ho sentito delle cose che mi hanno smosso qualcosa e anche qui c'è stato quindi tutto questo ha a che fare con la verità noi siamo qui perché pensiamo che dobbiamo prenderci a cuore questa storia no? della verità di capire le cose, di ragionarci sopra e, e quindi questo deve essere lo, lo stimolo principale di quello che facciamo eh, Siccome lei è Presidente della Fondazione Emiliano Romagnola per ehm, le vittime dei reati le chiedo, in questo festival, in questa edizione, ehm, che ruolo ha avuto e che spazio ha avuto la figura della vittima? Beh, ha avuto un bello spazio, ha sempre avuto uno spazio importante. Eh, qua da noi in, in, questo, in questa edizione qui ancora di più perché ne abbiamo proprio parlato nella, come dire, in, in modo specifico. Eh, un nuovo concetto di vittima, un nuovo, un giusto concetto di vittima che è quello di mettere la vittima al centro dell'evento criminale. Tutti i bisogni, tutti i problemi e tutte le, le, le, le cose che ci possono essere relative ad una vittima che non è soltanto quanto la persona purtroppo stesa per terra, morta, no? come, come vediamo nei romanzi gialli, la sagoma per terra, è tutto quello che c'è attorno a cerchi concentrici, sono i parenti, sono gli amici, sono i cari, le persone che dipendono, eccetera, eccetera, con dei bisogni che magari noi non immaginiamo, perché pensiamo solo al giallo, no? Giustizia, arrestiamo l'assassino, invece c'è tutto il resto. E allora sì, parlare delle vittime è importantissimo e qui ne abbiamo parlato parecchio. Infine le volevo rigirare una domanda che lei stesso ha posto ieri durante un incontro, se lei avesse l'opportunità lo, lo, di, di, eh, di avere la verità di uno dei tanti misteri ecco. della Repubblica, quale sceglierebbe? Beh, Qui ognuno no, ha detto un mistero, perché ognuno di noi ha in mente un piccolo tassello di questo grande mosaico di segreti, di misteri che parte dalla metà oscura della nostra storia e pensi che se vado a prendere quello... e Tutti hanno la stessa validità, no, la, stessa, la stessa forza, ci mancherebbe, quindi potrei dirne uno... Io ho sempre scelto proprio in maniera così... Eh, come dire di, di cuore eh, la strage di Bologna io vorrei che venisse chiarito tutto, siamo un pezzo avanti eh, quindi tante cose le abbiamo chiarite ma proprio fino in fondo tutto con una verità condivisa in cui tutti possono dire finalmente ah ecco è così, perché quando tutti diremo ah ecco è così non solo perché l'abbiamo scoperto, ma perché l'abbiamo accettato, perché molti non le accettano magari molte, molte, molte, molte conclusioni, ma quando diremo tutti insieme, ah ecco, è così, cambia l'Italia sicuramente, perché quello è stato un punto importantissimo, uno snodo importantissimo di una storia che c'è ancora. Grazie mille. Grazie, grazie.